Mi chiamo Cavazzini Fernando, partigiano Toni. Sono nato a Reggio Emilia, la frazione di Villacella, il 23 settembre del 23. E mio papà faceva il calzolaio come suo papà, cioè mio nonno, anche lui era una stipe di calzolaio. Mia madre era casalinga e se faceva un po' delle giornate come bracciante. Poi avevo un fratello maggiore, era del 15, che faceva anche lui il calzolaio. Una sorella Margherita che lei faceva un po' la bracciante, andava alla risaia, eccetera. Un'altra sorella faceva la Sarta. Mio papà eh, era un antifascista, che però non è che fosse organizzato nell'antifascismo, cioè, nessuno della mia famiglia era fascista in poche parole, però non è che fosse organizzati, insomma. Ecco. Solo io che ero nella Cattolica. A 12 anni ho finito le, le scuole elementari e il parroco di Villacella Don Luca Pallai, che poi è diventato anche lui partigiano della Resistenza, insisteva con i, con i miei genitori di mandarmi in corsi a, a studiare da prete e a tutti diverse volte. Io ero credente che abitavo vicino alla chiesa, un centinaio di metri. Della mia famiglia era l'unico che andava in chiesa. Poi al 13-14 anni ero delegato a spirare. Beh, la quinta elementare è chiusa, poi dopo io ho cominciato a lavorare a 12 anni, se non che quando avevo poco più di 15 anni, più di, 15, di 14 anni, c'è stato con mio papà il fattore, ho avuto un mezzo bisticcio, mi ha licenziato in tronco e poi io sono rimasto disoccupato. Ora mi sono presentato all'ufficio con le cammini per andare a lavorare alle reggiane, mi dicevano ma non c'è posto reggiane, adesso vieni fra un mese io per 40 giorni tutte le mattine mi presentavo davanti all'ufficio di collocamento prima che aprissero penso di averli stancati un bel mattino mi hanno detto beh, vieni dentro ti mandiamo a lavorare alle Officine meccaniche reggiane le meccaniche reggiane allora era era l'ufficina una fabbrica di armi più importante di tutta l'Emilia le, le romagna io sinceramente ero un cattolico, frequentavo la chiesa, per me il lavoro e la chiesa è la cosa principale e non mi sono mai interessato di politica e anche quando c'è stata la legge contro gli ebrei non è che l'abbia servito questa cosa. Io lavoravo, ero un lavoratore molto appassionato, anzi addirittura facevo delle ricerche per migliorare la produzione.